Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video confronto fra loro due DJI Mini 3 Pro e Absanzino Mini Pro questi due droni che pesano 249 grammi che hanno caratteristiche eh, video e foto secondo me notevoli entrambi eh, il confronto ovviamente ci sta tutto perché lui monta un sensore di 1 su 1.3 pollici e di qua abbiamo un sensore della videocamera di 1 su 1.3 pollici praticamente la stessa dimensione di sensore a livello di eh, qualità video registreremo per entrambi in 4K a 30 fps, lasceremo tutto in automatico. Eh, poi in un prossimo video faremo un confronto eh, utilizzando il profilo log, perché su entrambi c'è il profilo log è disponibile con eh, una color correction, ma questo lo vedremo in un altro video. E se per quanto riguarda le dimensioni del sensore siamo ad una situazione praticamente uguale, sicuramente c'è una diversità per quanto riguarda il prezzo. Eh, qua parliamo di un drone eh, come ormai sapete che con davvero molto arriva a costare 1000 euro nella versione con rc controller e mi sembra sugli 860 una cosa del genere con il controller classico qua invece abbiamo un drone che costa intorno ai 470 460 euro poi dipende del coupon sconto però capite che la differenza è quasi della metà eh, è vero che le caratteristiche dichiarate eh, sulla carta sono praticamente identiche per entrambi eh, non solo per quanto riguarda la fotocamera ma anche per quanto riguarda appunto eh, i sensori anti collisione dell'ostacolo però lo dico sempre quando si valutano due prodotti c'è da valutare anche il lato economico ci fosse stato eh, 50 euro di differenza ovviamente è come se fossero stati uguali, ma metà prezzo su un prezzo che è davvero importante: quello delle DJI Mini 3 Pro. Sicuramente va messo sul piatto della bilancia e della valutazione il lato economico. E una cosa che c'è anche da sottolineare è sicuramente il fatto che io ho un modello di app zino Mini Pro che non soffre particolarmente di effetto gelo mentre ce ne sono tantissimi che soffrono di effetto gelo e questo sicuramente è una cosa molto fastidiosa quando lo si va a acquistare perché è un terno all'otto mentre con dji questo problema non c'è su nessun modello quindi qualsiasi modello vi arriva sapete già che non soffrirà di effetto gelo mentre con lui eh, avete un po' questo terno all'otto in cui c'è la possibilità che il modello che avete acquistato soffrirà di effetto gelo tanto medio o poco o nulla di effetto gel, e questo sicuramente non fa piacere ed è un peccato perché Absan con questo difetto dato da sti cavoli di gommini eh, che ovviamente non sono tutti uguali, come ormai sapete, eh, ha dato un problema grosso per colpa di piccolissimi gommini da pochi centesimi entrambi registreranno il video usando l'HDR eh, quindi una funzione che hanno entrambi sono davvero molto simili per quanto riguarda le caratteristiche dichiarate eh, poi invece per quanto riguarda la pratica è tutto da vedere e poi già che ci siamo e visto che i droni faranno lo stesso percorso quando andrò nella situazione più lontana cioè quella collina che c'è dietro a quegli alberi perché eh, normalmente vado verso quella collina per poi ritornare per avere il sole contro, per vedere appunto eh, come si comporta la videocamera, il sensore della videocamera avendo il sole contro. E quindi approfitto di questa tratta di ritorno con l'RTH perché eh, faremo un confronto anche per quanto riguarda appunto la precisione nel return to home. Quindi questo è un video per vedere il confronto della qualità video delle due fotocamere, ma già che ci siamo vediamo anche come si comportano per quanto riguarda l'RTH o meglio la precisione dell'RTH sul pad. Eh, sono davvero curioso perché con lui... Eh, ovviamente non l'ho ancora fatto con lui l'ho fatto più volte come sapete lui eh, quando arriva anche se è spostato rispetto al pad usa la fotocamera per inquadrare il pad e poi lo va a centrare appunto perché eh, con una sorta di mirino inquadra il pad mentre i prodotti di gi di solito sono già precisi eh, di per sé proprio sul pad non devono spostarsi eh, quando sono a pochi metri dal pad ok ragazzi detto tutto questo mettetevi comodi mettete la risoluzione massima che youtube e la vostra rete internet può darvi e iniziate ad analizzare. Questi due video confronto dopodiché ragazzi mi raccomando vi aspetto qua sotto nei commenti per sapere la vostra opinione sul confronto video che state per vedere e se il video dovesse piacervi lasciatevi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime voli in FPV stampe 3D sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità e adesso ragazzi iniziamo questo test confronto take off. Allora, adesso il DJI Mini 3 Pro è a 250 metri di distanza, vado a cliccare l'RTH così lui torna da 250 metri di distanza ed è ad un'altezza di 72 metri, quando farà il ritorno salirà a 80 metri che è l'impostazione eh, che ho nell'RTH, quindi farà tutta la tratta contro sole, quindi avremo riferimento contro sole e poi avremo riferimento dell'atterraggio sul landing. Quindi vado a cliccare... Ritorno a casa, perfetto e aspettiamo che arrivi. Ok, è sopra, sta iniziando la fase di atterraggio, abbasso la videocamera così potete vedere come è posizionato il pad per l'atterraggio e sembra perfetto. Eh? Vediamo, è sopra, ormai ci siamo, siamo a 9 metri, ormai è qua. Dai, l'ha beccato eh, al pelo, ma l'ha beccato. Eh. Quindi il ritorno direi, secondo me, ottimo perché comunque ha toccato il pad. Eh. Quindi da questo punto di vista eh, non ha il precision landing, niente male, eh, per essere comunque un drone appena uscito che sicuramente avrà molti, molti aggiornamenti. Ok, ci siamo anche per lo Zino Mini Pro. Siamo a 70 metri d'altezza e una distanza di 250 metri. Quindi vado ad attivare l'RTH e aspettiamo che ritorni. Quindi, adesso farà la tratta contro sole, anche se adesso c'è un pochino di nuvole bianche che coprono il sole. Rispetto al DJI Mini 3, e poi vediamo appunto il comportamento rispetto all'anni. Come sapete, lui inquadrerà con la videocamera il pad per fare un atterraggio di precisione. ci siamo è qua sopra mi sposto come sapete lui con la telecamera inquadrerà il pad per fare un atterraggio di precisione eh, e di solito è molto molto preciso vediamo il suo comportamento sta iniziando la discesa abbasso la videocamera così vediamo il pad in che posizione è attualmente perché lui si sposterà tantissimo sul finale, se il pad è spostato, perché adesso vedete che il pad è spostato rispetto al centro della videocamera, mentre il DJ Mini 3 Pro era molto preciso già nella fase di discesa, però lui in teoria quando arriva a 3-4 metri d'altezza si ferma e cerca il pad con la videocamera. Infatti vedete che adesso ha attivato la videocamera, lui è spostato di circa 2 metri rispetto al pad, si è spostato, e con la videocamera lo cerca finché lo va ad agganciare e allora inizia la discesa perfetto la videocamera l'ha visto ha visto il pad e inizia la discesa praticamente identici perché entrambi hanno beccato il bordo del pad nessuno è atterrato nel centro entrambi hanno beccato il bordo però eh, c'è da dire una cosa che DJI eh, praticamente già nella fase di discesa ha visto il pad in maniera precisa nel senso non è che l'ha visto è, eh, diciamo era già in posizione precisa sul pad mentre lui era spostato di un metro e mezzo circa dal pad eh, e a, quando arriva a circa 4 metri d'altezza con la videocamera vede dove è il pad e si va a spostare quindi quando la telecamera inquadra in maniera precisa il pad lui inizia la discesa, però di suo è sempre un po' accentrato rispetto al pad, però poi con questa funzione della videocamera lo va sempre a eh, beccare, però l'hanno beccato praticamente in maniera identica andando a beccare entrambi il bordo del pad.